Una ricetta agghiacciante questa volta eh Agghiacciante Sento già di farvi paura Sento già che siete lì e dite Oddio Forse è il caso di chiuderlo questo video Mi sta venendo l'angoscia Vero? Tranquilli che sono io che ho più paura di voi Perché sono le 5 del pomeriggio Hanno cambiato l'orario A breve verrà la notte E vorrei andarmene prima che arrivi qui l'orso Poi forse è meglio che mi, mi sbrigatti a dire la ricetta ricetta per halloween vi racconto che cosa facciamo assieme una cupcake al cioccolato con un frosting al mascarpone e panna montata non troppo dolce ma perché? perché sopra ci sarà la pasta di zucchero fatta in casa che mangiata assieme a tutto non renderà stucchevole per niente questo dolce anzi sarà molto equilibrato sapete che io amo l'equilibrio in tutte le preparazioni dunque partiamo dalla base come al solito burro morbido, mascarpone, ricotta nella stessa ciotola con zucchero pizzico di sale e vaniglia, mezza bacca cominciamo a montare il tutto fino a formare una bella crema morbida e omogenea per circa 3 minuti, basta così spegniamo lo sbattitore e poi uniamo due uova amalgamiamo ancora una volta poi amalgamate anche le uova aggiungete farina e lievito per dolci non serve setacciare perché continuerete a sbattere con lo sbattitore e poi unirete anche il cacao amaro che si rapprenderà bene il tutto ma fidatevi che poi l'impasto sarà sofficissimo una volta cotto e alla fine le scale di cioccolato o come ho fatto io le gocce di cioccolato fondente Mescolate ancora il tutto o con una spatola oppure ancora con lo sbattitore, l'impasto lo suddividete in almeno 12 pirottini, a me per la verità me ne sono usciti 14, pirottini medi, di medie dimensioni insomma e poi li infornate in forno statico preriscaldato 180 gradi per circa 30 minuti. Ovviamente una volta che sono pronti li togliete dal forno e li lasciate raffreddare completamente. Se li preparate il giorno prima vi consiglio di conservarli avvolti con della pellicola trasparente, rimarranno morbidissimi. Ora facciamo la pasta di zucchero. Ah, tra parentesi non ho i denti ma non perché abbia un accessorio che mi inganna, no? e fa sembrare che io sia un po' così, un po' in stile novantenne. In realtà non ce li io veramente i denti dalla nascita. Amici di Instagram lo sanno perché ogni tanto faccio anche le stories così, no? A gennaio, come nuovo. Qua su YouTube non l'ho mai detto e ne ho approfittato oggi perché fa sembrare ancora il tutto più vampire, no? Andiamo di pasta di zucchero, dicevo. Una stupidata, ragazzi, voi non avete idea. Tanti la comprano già fatta, converrebbe sicuramente farla in casa, uno perché costa meno, due perché si fa in un battibaleno. Partiamo con della gelatina in fogli, la lasciamo ammollare nell'acqua fredda per quei 10 minuti. Nel frattempo in un pentolino scaldiamo, senza far bollire però, del miele millefiori. Con, volendo potreste usare in realtà il glucosio, però il glucosio è meno comune. Io ho usato il miele millefiori abbastanza morbido, non cristallinato, cristallinato. Il risultato a me è piaciuto tantissimo Con, dicevo, dell'acqua Mescoliamo il tutto Portiamo a sfiorare il bollore Quando il bollore è quasi arrivato Spegniamo Aggiungiamo la gelatina strizzata mescoliamo il tutto e cominciamo ad aggiungere zucchero a velo ne occorrerà circa 500 grammi bisognerà aggiungerne piano piano piano piano fino ad ottenere una bella pastella compatta che poi eh, trasferiremo in, su un piano da lavoro con altro zucchero a velo cioè nel senso voi usate magari 300 grammi di zucchero a velo per la pastella nella pentola e poi altri 200 li utilizzerete per il piano da lavoro no? impastate il tutto fino ad ottenere un composto che non sia appiccicoso e poi lo conservate in una pellicola, e addirittura io per essere certo che non, non si secchi, lo conservo in un contenitore con la chiusura ermetica. Se volete prepararla anche due o tre giorni prima, potete conservarla appunto in un contenitore ermetico, ma mi raccomando, non in frigorifero, in dispensa, ok? Perché altrimenti. Assorbe l'umidità e un macello Ora prepariamo il nostro frosting Che si sbatte in una ciotola Panna fresca, bella fredda ovviamente Mascarpone anche questo freddo E zucchero Di zucchero non ne ho messo tanto Ma proprio perché poi avremo la ricopertura con la pasta di zucchero Sbattiamo il tutto molto bene Fino ad ottenere un composto bello sodo Non ci vorrà molto tempo Anche per questo io questo frosting lo adoro Perché è buonissimo E si fa veramente velocemente Adesso bisognerà assemblare il tutto quindi, io comincerei già col frosting, lo metto con una bocchetta, anzi non l'ho neanche messa la bocchetta in realtà, sac à poche. Ci faccio il mio nido, la mia spirale così, il mio ciuffetto, poi stendo la mia pasta di zucchero abbastanza sottilmente, prendo un bicchiere... Mm, coppa pasta del diametro di circa 12 cm 10-12 cm e faccio i miei dischi che li metto sopra la, la, la crema ovviamente diamo proprio l'effetto fantasma no tutto così carino e poi ci facciamo gli occhietti cosa ho usato per gli occhietti semplicissimo cioccolato fondente fuso sacca poche taglio finissimo ci faccio i miei tre puntini che sembra tipo un fantasma che fa così Basta, cioè sono pronti per essere mangiati questi qua Io li amo perché Ve l'ho detto, c'è proprio un bel equilibrio Prova, assaggio adesso, vi faccio vedere Poi me ne vado perché ho quasi più Ecco, vedi, anche la candela ne risente insomma è stufa anche lei Io non so quanto riuscite a vedere Allora, qua abbiamo il cupcake, no? Mangiate dentro Cioè, questa crema Combinata con la pasta di zucchero Ma sapete che è tanto piacevole mangiarsi tutto l'insieme, ma tanto proprio Chi invoglia mangiarne forse anche un altro Ci sta eh, ad Halloween ci può stare Allora sarò breve perché comincio ad aver paura di me stesso In che condizioni sono Grazie come al solito per aver visto questo video Io spero tantissimo che questo, questi cupcake li farete Se li provate a fare mi raccomando taggatemi su Instagram o su Facebook Che mi fa sempre tanto piacere sto già digerendo vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti iscrivetevi al canale se non vi siete iscritti e attivando la campanella rimanete sempre aggiornati sui contenuti e invece qua sotto il collegamento per il blog e vedere la ricetta scritta ci vediamo molto presto grazie adesso vado un pezzettino nel bosco così faccio finta di incamminarmi no poi in realtà eh, spengo tutto e, e di corsa mh, mi rifugio in macchina e vado a casa Bravà. Баста, баста, баста, баста, баста.